Stiamo vedendo, o abbiamo iniziato a vedere dalla puntata precedente, le profezie messianiche che appunto incontriamo, troviamo nel Pentateuco, nei cinque libri di Mosè. Nella lezione precedente appunto introducevamo tutto questo argomento delle profezie messianiche e vedevamo la prima di esse che è appunto il Proto Evangelium in Genesi 3,15. Vi rimando a, al video precedente appunto dove parlavamo di questo, dell'introduzione e anche della prima profezia. La verità è che avevo in mente di approfondire un pochettino di più con un altro video, quel passo di genesi 3.15, ma penso sia meglio farlo come excursus alla fine di questa sezione sulle profezie messianiche nel Pentateuco, in cui vorrei anche che vediamo, a Dio piacendo, anche alcuna o qualche tipologia messianico-cristologica sempre del Pentateuco, questo lo faremo più avanti. Allora, ricordiamo appunto alcuni dei dati che ci dà Alfred Ederschenko, come già dicevamo l'altro giorno, e lui ci dice che la lista di passi dell'Antico Testamento che si applicano al Messia negli scritti ravinici più antichi è di 456, così distribuiti 75 dal Pentateuco, 243 dai profeti e 138 dagli altri scritti. Questi a sua volta sono supportati da più di 558 citazioni separate dagli scritti rabbinici. Bene, questa citazione l'avevo già detta ma mi sembrava importante ricordarla anche oggi. E questo per fare una premessa e cioè che noi non, non abbiamo la pretesa di esaminare in questo caso le 75 i 75 passi o profezie messianiche eh, che ci sono in pentateuro perché sarebbe veramente troppo. Anzi, in realtà dovremmo dire che per, per esaminare bene questi passi dovremmo stare tipo un'ora per ciascuno, no? Non è assolutamente questo lo scopo. A proposito... E quello che mi auguro comunque è che dopo voi se siete interessati potete andare, insomma, avendo questi, questi versetti, insomma, citandoli e commentandoli un pochettino, possiate voi dopo nel vostro studio personale andare appunto a leggerli, andare anche a consultare e a vedere quello che dicono i grandi commentari e questo sicuramente vi aiuterà parecchio. Quindi proseguiamo e qui ho appunto la lista delle, di alcune, perché ovviamente non sono tutte, come ho appena detto, di alcune delle profezie messianiche, così chiamate, contenute nel Pentateuco. Quindi dopo quella di Genesi 3,15 che ci presenta la promessa di colui che deve venire e che distruggerà appunto il serpente, Vediamo che è un po' generale, no? diciamo così. Man mano con il progresso della rivelazione nell'economia della salvezza, appunto si farà tutto più preciso, più chiaro. E di fatti, se seguiamo questa linea, vediamo già nella benedizione di, di Sam, quindi Genesi 9, 26-27, quando Noè dice. Benedetto sia il Signore Dio di Sem, abiti nelle tende di Sem. No, poi insomma non ho citato tutto, tutto il passo, potete andare poi voi a controllare, ma qui vediamo già che eh, questa, questa benedizione sarà attraverso i Semiti e quindi come, come ci dice Walter Kaiser che cito, l'uomo Sem sarà colui attraverso... Qui arriverà la progenie promessa in Genesi 3,15, quindi dalla, dalla progenie dalla donna che troviamo in Genesi 3,15, si passa quindi alla discendenza semitica e arriviamo subito a un punto cruciale di tutta la scrittura che è la chiamata di Abramo. No? E Qui potete segnarvi Genesi 12,1-3 e anche il verso 7, capitolo 15 verso 1 e anche i versi 4 a 6, 17, cioè il capitolo 17 versi 6 a 8 e anche il capitolo 22, 18 e su questo capitolo ci ritorneremo quando eh, vedremo la tipologia cristologica. Bene, questi passi se li confrontati in particolare con Galati 3, 8 e anche il verso 16 dello stesso capitolo 3 di Galati dove abbiamo le seiesi Paolina, appunto di come è attraverso questa benedizione abramitica che si compie appunto nella discendenza per eccellenza che è appunto Gesù Cristo quindi insomma dicevo che la chiamata ad Abramo è un punto cruciale no? è un punto saliente importantissimo di tutta la, la rivelazione perché lì Dio passa di trattare l'umanità tutta a centrarsi con, appunto, Abramo e la sua discendenza e quindi la linea della promessa che passa attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe. Bene, questo ci permette di continuare ancora il nostro percorso che si fa ancora più preciso in Genesi 49 10. anzi, torno un pochettino indietro e, e lo dico ancora, anche se l'ho già fatto capire, l'importanza di studiare tutti i passi che riguardano Abramo. Vale per tutto, per quanto riguarda tutta la rivelazione biblica che viene fatta dopo, cioè è importantissimo. Bene, arriviamo in Genesi 49,10, dove questo famoso passo che dice lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi finché non venga Silo e a lui uvidiranno i popoli. Ora, qui c'è stata, insomma, molta discussione no? tra gli esperti, l'etimologia di questo termine Silo, eh, se lo possiamo considerare messianico oppure no, noi qui seguiamo tutta la tradizione cristiana che ha sempre interpretato come un passo inerente e riferito al Messia e quindi a Gesù Cristo. No? Andiamo un po' parlando sempre di questa linea della promessa che si fa sempre più chiara e quindi dalla da donna quindi da Eva fino poi Sem e quindi poi Abramo. qui e quando dico Abramo mi riferisco poi a Abramo e alla sua discendenza, come abbiamo già detto, e questo comunque lo sapete, Abramo, Isacco e Giacobbe, più precisamente tra i figli di Giacobbe, la tribù di Giuda, sapete, la tribù di Giuda, scusate, sapete che è appunto attraverso la quale discende il re Davide, no? E poi, insomma, il re Davide, e tutte le profezie messianiche che hanno danno un grande enfasi appunto all'importanza di Davide, no? del suo discendente e questo lo vedremo poi più avanti perché questo è, si ripete continuamente poi nella scrittura, è una linea molto importante riguardo appunto la regalità e la messianicità di Gesù. E qui potete confrontare appunto insomma Matteo 1.1 che comincia, lo sapete no? dove il Signore Gesù Cristo nella sua genealogia viene chiamato figlio di Davide, figlio di Abramo. Figlio di Davide in primis viene citato prima per dare enfasi appunto a questa discendenza messianica, a questa discendenza davidica. Anche Luca 1.30-33 e Apocalisse 5.5, questi sono solo alcuni degli esempi. Quindi come abbiamo già detto sul significato della parola Silo ci sono state molta discussione e quindi noi crediamo che sia un passo messianico questo inviato, questo Messia e lo interpretiamo quindi come un titolo appunto del Cristo, del Messia. Andiamo avanti, numeri 24, 16. A 19, nella famosa profezia di Balaam, che sapete, inviato da Balak per maledire il popolo di Israele, invece Dio lo ferma e l'angelo dell'eterno, vi ricordate? O l'angelo eterno, come sempre il professore Walter ci ricorda, che è il Signore Gesù Cristo stesso, come abbiamo, abbiamo visto e a cui ho dato tanto enfasi appunto parlando di Cristo, rivelatore del Padre. Potete andare a recuperare eh, quel video, e appunto è un argomento su cui tratto molto spesso nelle mie lezioni. No? Bene, allora lì vediamo Balaam che viene mandato per maledire il popolo di Israele, invece Dio gli dice: No, lo devi benedire, e qui Vediamo una manifestazione grandissima della grazia di Dio, no? Ci serve tanto da dire su questo fatto. Comunque, vediamo un compimento evangelico appunto in Matteo 2, verso 1 a 2, dove appunto si, si parla di questa, questo astro, questa stella che sorge da Giacobbe, no? E quindi dalla sua discendenza. Lo vedo, ma non ora, lo contemplo, ma non vicino, un astro sorge. Da Giacove, è uno scettro, si eleva da Israele. Da Giacove, dice, poi verrà un dominatore, cioè un governatore. Anche qui lo interpretiamo come riferente al Messia. L'ultimo passo che vogliamo vedere oggi, e su cui non mi soffermerò molto perché comunque è un passo su cui abbiamo già visto qualcosa, ed è il famoso passo di Deuteronomio 18, 15 al 19, un no? profeta come Mosè. E qui, insomma, sapete che i giudei hanno sempre ritenuto Esdra, il sacerdote scriva Esdra come compimento di questa profezia che riguarda un profeta come Mosè, e senz'altro possiamo vedere una parte di compimento in Esdra, e sappiamo tutti la grande importanza grande ruolo che aveva no? nel, nel giudaismo, ma il, il senso pieno, totale, il compimento completo crediamo che lo abbiamo appunto nella persona di Gesù Cristo che è il profeta per eccellenza, il Logos, che rivela la parola del Padre ed è quella parola che rivela la quale confronta gli uomini e davanti alla quale devono fare una scelta no? e qui il Vangelo di Giovanni dà molto enfasi eh, appunto a questo riguardo e, e ne abbiamo parlato, no? ci sono un sacco di passi nel Vangelo, nel quarto Vangelo, che appunto hanno in mente questo, que, questo, questa particolarità di Cristo come il Navi, il vero Navi, il vero profeta, colui che comunica, che riceve le parole e le comunica come colui che è appunto le del Padre. No? E anche su questo tema ho, ho dedicato, ho, ho dato grande spazio perché mi interessa molto e penso che sia di particolare importanza. Quindi adesso non mi soffermerò molto su questo, vediamo che Nati 3, 19-24 appunto si cita questo, questo passo l'apostolo Pietro e Giovanni 6:14, appunto Gesù lo si chiama il profeta, ma non è soltanto il fatto di chiamarlo il profeta, no? Ma il fatto appunto del come dicevamo nel Vangelo di Giovanni, questo continuo enfasi che Gesù dice di parlare ciò che il Padre l'ha detto. E come quella parola che gli sta comunicando porti un, un, è un momento di crisi, cioè le persone devono prendere una decisione, credere in Lui, seguirlo o, o, o rigettarlo, che purtroppo è quello che accade per quanto riguarda una gran parte del popolo di Israele. No? Quindi quella, quella parola che ci confronta, e, e questo, questo è un tema molto caro nel, nel Vangelo di, di Giovanni appunto, e quindi è una, è una cosa importantissima. No? Bene, ci saranno tante cose da dire a questo riguardo, ma non mi voglio dilungare di più. Io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, ci vediamo, vi piacendo, nel prossimo video.